Grazie Presidente, si tratta di un, un atto di indirizzo che si inserisce in uh, attività che insomma, abbiamo già portato all'attenzione di questa Assemblea capitolina, ricordo anche degli atti della collega Ficcardi su questo, quindi non vedo uh, diciamo, problemi eh, nel uh, votare a favore sicuramente di, questa, di questo ordine del giorno, tra l'altro se insomma appunto mh, la, dopo approvazione, insomma, o comunque la votazione di questa, di questa delibera, insomma, penso che anche un approfondimento magari nella, tornati dalle, insomma, dopo il mese di agosto sul tema dello stato di avanzamento della partecipazione o dell'interazione digitale e delle disabilità, anche in commissione credo che possa essere anche questa un'attività interessante, quindi grazie anche ad altri atti approvati, anche a questo che si inserisce in un filone che eh, fa parte, insomma, della riduzione delle diseguaglianze, pensiamo soltanto anche alla, eh, ai punti Roma Facile, credo che insomma, sia una dia forza a quello che si sta facendo e quindi insomma, voteremo a favore. Grazie.